Buongiorno a tutti, siamo qui per un regalo speciale. Abbiamo preso lo spunto dalla Volkswagen e siamo qui per regalarvi 800.000 biglietti del Search Marketing Connect. Se nei commenti ci mettete il colore del biglietto che volete, ve lo stampiamo e ve lo mandiamo a casa. Così potete venire a Milano il 20 e il 21 dicembre a vedere questo fantastico evento. Giorgio, scusa, ma anche questa è una bufala? No, no, questa è vera. È vero? Tutto vero. sì, sì. 800.000 persone all'Hotel Michelangelo fisicamente, pranzi, salmone... cose. Oppure possiamo... che dovremmo buttare giù o cambiare struttura, o buttiamo giù l'hotel o cambiamo struttura a sto punto. No, no, l'hotel si ingrandisce. Mi raccomando, eh. nei commenti, il colore dei biglietti che ve lo stampiamo. Bene, al di là di questo scherzo, parliamo del programma del Search Marketing Connect ex Convenio GT. Eh, abbiamo più tematiche, oltre sì. al focus uh, tecnico sulla SEO, abbiamo anche uh, Search Engine Advertising, web analytics, content marketing, e-commerce, e approfondiremo tutto il search marketing. Giorgio, eh, poi, poi diranno che, ti diranno nel video, ma non si dice search engine, si dice The search, search engine. engine, però poi diciamo, vai a vedere, abbiamo scoperto abbiamo, sì. che nel Sudafrica, cioè proprio nel Sudafrica non dicono engine, ma dicono engine, engine. <ride> cioè, tu hai fatto le vacanze in Sudafrica, no? Non sì, ci proprio. vede anche, voglio dire, ho la classica fisionomia, la sì, sono in realtà provengo da lì. Eh, quindi voglio dire, perché questo è comunque un programma molto interessante, quest'anno per la prima volta avremo relatori internazionali. Eh, volevo citare a lei da solis perché è riconosciuta a livello internazionale da tutti e ci verrà a parlare di Advanced International SEO, che è una cosa molto interessante visto che lei ha esperienza in tante lingue, in tanti campi e quindi dovrebbe essere... Un workshop eh, molto pratico, tecnico e interessante da questo punto di vista. Ci sono altre eh, poi personalità che verranno, come per esempio Barry Adams, che ci farà una, un bel escurso sull'e-commerce, ma non solo loro. Sì, abbiamo anche Filippo Trocca, che oramai da anni parla al convegno GT, che ci parlerà quasi sì. come sempre, di Analytics. Quindi un intervento sì. sulle funzionalità nascoste eh, di Analytics. Sì. come non citare poi anche Paolo dello Vicario no? esatto. che oramai l'abbiamo visto crescere eh, ci farà un intervento sui link e su come appunto fare un'analisi dei link, anche questo intervento molto ma molto tecnico. Sì, e a proposito di altri interventi tecnici, per esempio io sono molto curioso di vedere quello di Martino Mosna che si sarà dedicato al budget che i motori di ricerca dedicano quando mandano gli spider a prendere tutte le pagine del nostro sito e tutti eh, gli altri file. Molto interessante perché appunto andrà a... Nel dettaglio proprio tecnico di quali sono le istruzioni da dare eccetera eccetera Che si abbina un po' al workshop di Andrea Cardinale Sono due cose separate però sono comunque diciamo abbastanza simili Andrea invece parlerà dei log del server quindi come in tempo reale andare ad agevolare Google quello di Andrea sarà un workshop, quello di Martino sarà un seminario Quindi questa doppia modalità, seminario-workshop, è molto interessante perché si, può si possono fondere le due cose e si può trarre il massimo Perché ricordiamo che il seminario è un intervento teorico che va dalla A alla Z a completare un argomento Il workshop è pratico, ma pratico dal punto di vista del relatore ovvero Il relatore ha pochissime slide, poi apre il computer e mostra come si fanno le cose Assolutamente, prima citavi di... Eh, la tematica dell'e-commerce e della SEO, ricordiamo anche l'intervento di Giovanni Cappellotto che sì. ci farà vedere come fare la SEO su marketplace come Amazon, ehm, Amazon e eBay. eBay, quindi un intervento molto interessante. In apertura, come ormai di consueto, ci sarà Paolo Zanzottera che ci farà vedere lo stato eh, del search marketing. Sì Bello. D dando uh, molte informazioni utili sui numeri ricordiamo che nella nostra formazione troverete sempre interventi molto pratici e operativi e evitiamo, dando questi numeri iniziali di riproporre in ogni singolo intervento, classici numeri. Ma considerate... certo, non è perché uno può andare ad un evento e ci sono 30 interventi e tutte 30 aprono e oggi su Google abbiamo X ricerca, non è una cosa assolutamente fattibile. Pallo ci fa questo grandissimo intervento dove ci fa il punto della situazione sul search marketing, molto insomma utile. Così. Invece Giorgio, vogliamo citare anche l'intervento di Nicola Briani che ci parlerà più della parte di search engine o engine <ride> advertising. Sì, lui verrà a farci un intervento sul bid management legato ad AdWords, tutti i tool e le automazioni che noi possiamo andare a fare, farà un seminario, saranno 80 minuti e quindi beh, Insomma, Nicola ci sta lavorando da un bel po', viene dal Messico, come sappiamo Nicola si è trasferito in Messico eh, tanto tempo fa e quindi, insomma, 4-5 anni fa, però ormai per internet è tanto tempo e ci fa sempre questa bella sorpresa. Un altro relatore italiano ma che oramai lavora da tempo all'estero è Gianluca Fiorelli che ci parlerà di SEO, content strategy e content marketing. Quindi sì, Gianluca fa un bellissimo assunto di quelle che sono sempre le novità che arrivano dall'estero, quindi abbiamo anche questa opportunità no, di andare a vedere un po' la SEO e il search marketing con gli occhi di un italiano che lavora all'estero, che è una cosa molto bella, perché poi Gianluca segue tutti i trend, segue tutti gli influencer, chiamiamoli così, del search marketing, quindi ha una panoramica completa di quello che sta avvenendo in questo momento. Assolutamente, non possiamo citare tutti gli altri relatori, altrimenti questo video durerebbe almeno un'oretta. Certo, però Altavilla e Morellato non si possono non citare, Cesarino Cesarino Enrico, come sempre, ci delizieranno. Esatto, Enrico ci farà un... si sta seguendo gli hangout di Google, quindi domande e risposte che fanno John Mueller, lui sta estrapolando le cose più interessanti, quindi ce le porterà, Enrico ha sempre un occhio critico molto... Uh, bello, invece Cesarino quest'anno farà l'intervento con Scarpetta, ci parlerà del click se influenza o no il posizionamento del motore di ricerca, perché lui dice di sì. Ecco, questo lo scopriremo tra l'altro in un'intervista che verrà pubblicata a breve dove troverete delle anticipazioni sul loro intervento e sì. su queste ricerche. Diciamo sì. che la coppia Cesarino e Enrico è sempre stata un po' come al convegno. Come Di Sica e Bordi si sono <ride> separati, separati. quest'anno, chissà magari il prossimo anno li ritroveremo insieme. Speriamo, speriamo, no? Bene, bene. quindi, ci vediamo il 20 e il 21 novembre a Milano, lo Michelangelo. Per chi non potesse venire può anche decidere di seguirci in streaming, c'è questa possibilità. Sarà un momento per fare il punto su quello che è successo nel 2015, dare delle anticipazioni su quello che accadrà nel 2016 e soprattutto per stare insieme e mettere in connessione tutto il mondo del SECWAT. Ci vediamo a Milano. Ciao, ciao.